A tutti, sono Francesco Fusillo in questo video, piccolo video, cerco di spiegare il funzionamento di Cam Studio Open Source. Cam Studio Open Source è un bellissimo programma, semplicissimo da usare, che io adesso vi ho fatto vedere nella maniera più ampia ma nella maniera compatta, questo qua: per fare video lezioni utilizzando il desktop come punto di presa della parte video la parte audio è il microfono è un programma semplicissimo che io presento proprio per la sua semplicità disarmante registra pausa stop fine il programma deve fare è questo qui il programma è dal file vedete record stop pausa regione se volete registrare una regione un pezzo fisso di regione o tutto a schermo io scelgo sempre regione perché mi delimito quello che mi serve nelle opzioni Guardate che sia spuntato il microfono, però lo trovate già configurato sul mio sito che adesso mostrerò. E cursor option per capire se volete che il, mo il vostro mouse sia giallo, sia rosso, arancione, viola, verde, quello che volete. Per dare enfasi alla spiegazione, adesso io l'ho dato verde e la dimensione è questa qui, in modo che il vostro mouse possa diventare uno strumento appunto, di attenzione migliore. I tools non li spiego, ma se volete andare a approfondire, trovate modo di mettere una telecamerina qui nell'angolo che vi presenta come sto facendo io con un altro sistema. Perché questo video lo sto facendo con un, un altro programma che, era, che sta registrando appunto il testo. Come funziona Cap Studio? Allora, aspetta, mi sono dimenticato che prima vi devo dire come si trova Cap Studio. Allora, Cap Studio lo trovate qua, lo trovate nel mio sito fusillo-francesco.it. Scaricate Isidida perché lo trovate scaricando Isidida, eh, cliccando Scarica il link, eh, vi si apre un modulo, qua dite due cose per poterlo scaricare, accetto e lo scaricate. A questo punto lo mettete su, è uno zip sul vostro monitor come for, sotto forma di cartella o lo mettete nel vostro, in una chiavetta. Eh, Cam Studio è già configurato nella versione portabile, la versione installabile non usatela perché non va più bene. Creare video lezioni dal, dal desktop, eccolo qui Cam Studio. Il tutto il programma è questo qua, dentro una cartella. Dentro una cartella trovate tutto e quindi Windows 10 funziona perché tutto ciò che gli serve lo trova dentro la cartella. Cliccate a record e, e vi si apre questo qui. Eccolo qui. Il programma è già configurato pronto per essere usato. Ehm, il programma funziona bene per eh, registrazione di un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. La qualità configurata nella pre-configurazione del portabile che io ho fatto eh, vi permette di avere il risultato che adesso vi mostro. Per esempio, apro una mappa di questo tipo e mi sposto con Studio per aria. Siccome ho delimitato la regione che voglio registrare, funziona così il programma. È disarmante, vedete, cliccate in rosso, il vostro mouse diventa una matita con una crocettina, vedete. Non fate altro che delimitare un rettangolo che sarà il rettangolo di registrazione, rilasciate il mouse, ecco che il programma delimita con il giallo, vedete, il giallo ciò so che eh, starà registrando e voi parlate sopra. Per cui parlate del calore adesso nella registrazione invece del mouse voi vedrete una pallina verde. Il calore è energia, viene trasmessa per contatto, per confezione con l'aria, per irraggiamento, eh, lo fa la combustione di ossigeno e carbonio. Vedete chi lo trasmette migliori sono i conduttori, gli isolanti, la cuffia diffusiva, eccetera. Quindi voi potete andare a spiegare questa mappa, potrebbe essere una presentazione, potrebbe essere un video senza audio di cui voi eh, andate a fare commenti. Eh, io lo uso tantissimo, ad esempio, per spiegare programmi, come funzionano queste tux no, come si fa a far funzionare questo programma, ci sono le magie, sono molto belle, vedete, posso mettere la mano. No, e quindi come faccio a far funzionare un programma? Eh, prendo i timbri, no, lo metto qua, prendo la campanina, o oh, è troppo grande, torno indietro, lo metto più piccola. Ecco, posso spiegare come funziona un programma, posso spiegare eh, tantissime cose, fare vedere un video e la mia voce e tutto ciò che è presente dentro quello spazio delimitato da queste cornice dalla che ho stabilito prima viene registrato. Posso usare la pausa per cui prendere fiato a dire qualcosa, a prepararmi qualcos'altro, e poi faccio stop. Più lungo è il programma, più ci metto a processarlo. su qua scrivo eh, video cam studio portabile punto avi sul testo salva lui lo processa vedete che sta processando aspettate che sia processato o lei l'ha fatto e adesso me lo fa vedere adesso sto zitto perché se no si sovrappone il mio, il mio vedrete la pallina verde il mio audio con quello del mio video Ecco che il programma delimita con il giallo, vedete? Giallo, ciò so che. Eh, allora, il programma è, la, la, la, lo fa vedere. Come vedete, eh, crea un AVI che può essere processato da tutti questi programmi che c'ha Windows. Io consiglio vivamente di usare VLC perché processa tutto. Ha una bocca molto. Ecco che il programma delimita con il giallo, vedete? il Giallo, ciò so che eh, aggiamento. Eh, lo fa la combustione di ossigeno e carbonio. Vedete, senza audio di far funzionare questo programma, ci sono le magie, sono molto belle. Vedete, posso mettere l'erba. Ah, e quindi, come faccio a far funzionare? Spiegare come funziona un programma, posso spiegare eh, tantissime cose. Fare vedere un video e la mia voce e tutto ciò che è presente dentro quello spazio. Del... Adesso, voglio far notare che, siccome la parte che io avevo stabilito nella registrazione era più grande. Vedete tutto questo spazio delimitato, cosa che invece non c'era qui perché io ho delimitato esattamente lo spazio all'interno della mappa, quindi non ha registrato cose inutili, che possono essere fuorvianti. Quindi quando si comincia una registrazione bene, prima aprire ciò che si intende registrare e poi delimitare lo spazio. Ecco, eh, giusto per finire. Ecco, CAM Studio è tutto qua, non, non c'è da spiegare altro, è talmente semplice che permette veramente a tutti di poter produrre delle video lezioni personalizzate Spedirle con YouTube, in posta elettronica, come si vuole. Quindi non mi resta altro che di dire eh, utilizzate Cam Studio, è veramente semplice da usare. Spero che sia uno strumento per tanti insegnanti di sostegno che preparano materiali da seguire per i loro ragazzini, non solo di compiti o attività scolastiche, ma anche di intrattenimento, e permettono sicuramente di mantenere una relazione personalizzata con i ragazzi a casa. È tutto per questo video guida di CAM Studio, Francesco Fusillo per la guida del software libero, vi ringrazio di avermi seguito e buona, buona sperimentazione.